L'Italia è il più bel paese del mondo e il Lago di Garda è magnifico. Un territorio ricco di tradizioni, cultura, prodotti enogastronomici e persone che da anni si dedicano al loro lavoro con passione per rendere unico il nostro territorio. Gente vera, un team di professionisti e l'idea di creare una sinergia autentica. Così nasce Gardamore, per selezionare solo le eccellenze del territorio cartesano ed offrire un'esperienza ricca di emozioni. Gardamore coinvolge solo i produttori che meglio incarnano le tradizioni e il territorio del lago. Coloro che superano il percorso di formazione diventano gli ambasciatori di Garda Amore affinché i loro prodotti possano essere al meglio raccontati con visite guidate e laboratori attraverso la professionalità e la tipica cordialità della nostra terra. Con Gardamore potrai conoscere e scoprire giorno dopo giorno, durante la tua vacanza, un territorio unico al mondo. Ricordare e conoscere al meglio le persone che l'hanno resa speciale, scegliendo solo le eccellenze del territorio gardesano e rivivere le stesse emozioni con la tua famiglia e gli amici, comodamente a casa tua. Gardamore è un e-commerce dove potrete trovare tutti i migliori prodotti del lago di Garda, con video, fotografie e curiosità sul produttore. Un sistema integrato di logistica che mette in rete e le realtà locali, un tour operator che vi farà vivere un'esperienza unica con visite ed escursioni nelle migliori location gardesane. Potrai così tornare a casa e rivivere le emozioni che hanno reso la tua vacanza gardesana indimenticabile. Garda Amore, l'Italia bella e buona. Segui il cuore. Garda